Ora, ecco il video dove l'avevo fatto solamente in parte, che avevo detto che avevo preso delle cose, ma non erano arrivate tutte. Comunque, sia Sephora. E sono state gentilissime, le ragazze. Oltretutto del negozio perché avevo preso alcuni prodotti, altri risultavano disponibili in negozio, guardando sul sito, poi invece non erano disponibili e me li hanno fatti arrivare da un altro negozio. Quindi, gentilissime alla fine che cosa ho preso io ho voluto assolutamente provarle le maschere di Dr. Jart. e dato che sono curiosa di provarle e adesso comunque ve le mostro sarete voi a scegliere da quale inizia a provarla le provo tutte però qual è che vi ispira di più allora sono maschere monouso che ne parlano tutti bene io non l'ho mai provate e sono curiosa di provarle lo faremo assieme il prezzo di ogni maschera è di 5,90€, ma io le ho prese con lo sconto del 20%, quindi 4,70€ l'una. All allora, parto da questa che è una novità, è la Peeling Solution, questa qui, e è l'unica che è fatta in due parti. le sto leggendo adesso con voi. È Tok Tok Peeling Bubble Mask dice di essere una maschera peeling. E tutte quante adatte comunque alla mia pelle, che è mista, ah, ecco lo step 1 e poi lo step 2. Mi raccomando, scrivetelo più piccolo la prossima volta. e Dice: e primo passo, applicare le sfogliante. alla ah, prima parte delle sfogliante e poi dopo la seconda parte, che è la maschera in tessuto per ribilanciare il ph della pelle ma se siete curiosi lo proviamo assieme questa poi dopo questa è la pink solution poi nei commenti qui sotto voglio sapere da quale volete che inizio questa è la firming solution eccola qui una maschera e... ma perché non c'è mai l'italiano perché devo tradurre e ci metto un sacco di tempo Intensiva cura rassodante, la pelle appare sollevata. Dobbiamo provarla, assolutamente, perché se mi rimpolpa la pelle davvero, è da provare. Questa è la Firming Solution. Ah, è fatta in due parti, Ma proviamo, ne proviamo tutto. Poi dopo la Clearing Solution, eccola qui. E che oltretutto, vediamo, tempo di posa. 20 minuti, anche le altre sono 20 minuti, no, questa qui 5-10 minuti, orca la clearing Solution 20-40 minuti, ci mette un pomeriggio a provarla, vi farò delle clip, questa invece che eh, torniamo a noi, la Clearing Solution è 20 minuti, devo fare, devo fare nel weekend magari, dice di complesso corregge i difetti, corregge e pulisce la pelle soggetta a imperfezioni. Maschera in tessuto, ok. Quindi dobbiamo provare anche questa. Sono tutte maschere comunque adatte, quindi non ho preso idratanti o nutrienti perché la mia la pelle mista, quindi magari interessa chi ha la pelle mista. E poi ultima, la Porecting Solution, che si capisce per i peli, è una maschera nera. Adesso sono curiosa di vedere il tempo di posa. 20 minuti anche questa maschera schiumosa. Uh, mi interessa a base di carbone per risolvere diversi problemi a livello dei pori. Quindi, questa è una maschera schiumosa. Deve fare la schiuma interessante. Mentre ho letto, leggendo così e alla veloce, che è questa qua, la Peeling Solution, la parte che ribilancia il pH della pelle dovrebbe fare le bolle sono curiosa, le altre non lo so allora intanto fatemi sapere voi da quale partiamo le proviamo tutte però saranno video abbastanza usciranno abbastanza scaionati nel tempo perché se ci devo mettere mezz'ora o venti minuti vuol dire che devo fare nel weekend e quando sono in casa ovviamente e, e quindi le proviamo quella per i pori. Quella per rassodare, quella peeling, oppure quella clinic, che non mi ricordo più cosa che fa. Ah, corregge i difetti, quindi mi dite voi quale volete che provo per prima, perché saranno più o meno una al mese. Ok, allora, intanto mi dite voi da quale partire. Poi come sempre io spero di esservi stata utile, fatemi sapere se le avete provate e se me le consigliate. Visto il prezzo io le maschere in tessuto non le ho mai provate perché sono monouso e a quel prezzo ad esempio 5,90 euro io prendo eh, quella in argilla, la busta in argilla della Sephora che è vero non è mai scontabile però fa varie applicazioni quindi sono curiosa. Tutti ne parlano benissimo, io devo assolutamente provarle e le proveremo assieme, ve l'ho già detto. Comunque, se vi ho avuto compagnia, vi ho incuriosito, eh, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E non perderete il test di queste maschere. Alla prossima! Ciao!